Ciao! che differenza c'è tra un milione o un miliardo? Quanto è grande la distanza Terra Sole? Quante sono le sestine che puoi giocare a per La risposta a questa domanda è legata a quello che chiamiamo senso del numero. È lui che, di fronte ai dati che riceviamo tutti i giorni la TG, i quotidiani, social, ci permette di capire la loro assurdità o la loro consistenza. È importante sviluppare questa capacità. Proviamoci insieme. Quando abbiamo a che fare con numeri molto grandi o con numeri molto piccoli, uno strumento che può risultare di grande aiuto è la notazione scientifica. Vediamo di che cosa si tratta. Questa consiste nello scrivere il numero di partenza come il prodotto di un numero minore di 10 e maggiore o uguale 1 per una potenza di 10. Vediamo un esempio con un numero di partenza maggiore o uguale 1. La distanza media tra la Terra e il Sole è di 149 miliardi e 600 milioni di metri che in notazione scientifica diventa 1,496 per 10 elevato al numero di cifre che formano il numero di partenza abbassato di 1, cioè 11. Attenzione però, se il numero di partenza ha la virgola, in questo conteggio vanno considerate solo le cifre prima della virgola. Vediamo l'esempio in cui il numero di partenza è minore di 1. Lo spessore medio di un capello è di 0,00065 m. In notazione scientifica si scrive come 6,5 moltiplicato per 10 elevato a meno il numero di zeri che antecedono la prima cifra diversa da 0, cioè 5. Osserviamo che in questo caso l'esponente di 10 è negativo e ricordiamoci che cosa significa elevare a un numero negativo. Ad esempio, scrivere 10 alla meno 2 equivale a scrivere 1 fratto 10 alla 2, cioè 0,01. Vediamo adesso quali sono gli errori più comuni. Mm. Il primo esempio è sbagliato perché abbiamo scritto 42 che è maggiore di 10. Il secondo perché nel conteggio dei numeri di zeri che corrispondono alla potenza di 10 abbiamo portato anche quello da 3 e 5. La notazione scientifica è molto usata in tutte le discipline e non solo in matematica, infatti essa evidenzia quale sia l'ordine di grandezza di un numero. Se il numero per cui moltiplichiamo la potenza di 10 è minore di 5, l'ordine di grandezza corrisponde all'esponente della potenza di 10, altrimenti corrisponde all'esponente della potenza di 10 aumentato di 1. L'ordine di grandezza di un numero è importante perché ci fa capire quanto esso sia effettivamente grande o piccolo. Attenzione però, una piccola differenza tra due ordini di grandezza non corrisponde a un'altrettanto piccola differenza tra i numeri considerati. Vediamolo con un esempio. Qual è la relazione tra un milione e un miliardo? Diciamoci la verità, un milione e un miliardo per noi non fa così differenza, spesso li confondiamo anche tra di loro. I due ordini di grandezza sono rispettivamente 6 e 9 che differiscono di sole 3 unità. In realtà 3 è l'esponente di 10, quindi questa differenza corrisponde al fatto che un numero è 10 alla 3, cioè mille volte più grande dell'altro. Per capirlo meglio, proviamo a chiederci quanti sono un milione di secondi e quanto è un miliardo. Facendo i conti, otteniamo che un milione di secondi sono 11 giorni e mezzo, mentre un miliardo corrispondono a 31 anni e 8 mesi. Uh! Ma se riflettiamo su quanto abbiamo appena detto, 31 anni e 8 mesi corrispondono a proprio mille volte gli 11 giorni e mezzo. Questo rispecchia il fatto che siamo soltanto capaci di distinguere il tanti dai pochi. Nella vita, infatti, siamo abituati a maneggiare piccole quantità. Andiamo però in confusione di fronte ai numeri estremamente grandi, i quali però sono presenti nella vita di tutti i giorni senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Facciamo un esempio. Sappiamo che nel gioco del Super Nailot vengono estratti 6 numeri tra 1 e 90 e si vince se si indovina proprio la sestina estratta. Ma quante sono quelle che potremmo giocare? 622.614.630. Il suo ordine di grandezza è 9. Sì, ma quanto è grande effettivamente questo numero? Cerchiamo di visualizzarlo e di capire di che quantità si tratti. Se fossimo in una aula di scuola saremmo uno tra i circa 25 studenti presenti. Se fossimo invece al Teatro alla Scala di Milano quando è tutto pieno saremmo fra duemila persone. Se invece ci trovassimo nello stadio di San Siro con il tutto esaurito saremmo tra 80.000 spettatori. Quelli sulla gradinata di fronte non li distingueremmo neanche. Se invece ci fossimo trovati alla Giornata Mondiale della Gioventù nel 2000, a Roma, con Papa Giovanni Paolo II, avremmo avuto intorno a 2 milioni di persone. Pochissimi non ne hanno mai viste così tante insieme: infatti, è già un numero al limite tra quelli che riusciamo a concepire. Sì, ma quindi quanto è grande 622.614.630? Questo numero è maggiore dei cittadini di tutti gli Stati dell'Unione Europea, che sono solo 450 milioni: è quindi un numero gigantesco che non riusciamo nemmeno a visualizzare nella nostra mente. Così come abbiamo difficoltà a concepire i numeri estremamente grandi, la stessa cosa vale per quelli estremamente piccoli. Prendiamo ad esempio 1 su 622.614.630, che tra l'altro corrisponde alla probabilità che venga estratta proprio la nostra sestina al supernato. Questo è il reciproco di un numero estremamente grande e quindi corrisponde a una quantità molto piccola, piccolissima, 1,606 per 10 alla meno 9, ordine di grandezza meno 9. Sì, ma piccola quanto? Proviamo a confrontarla con qualcosa che riusciamo a vedere, ad esempio lo spessore di un capello. Questo ha ordine di grandezza meno 4, ordine che è di 5 unità superiore a quella della probabilità di vincere al superare la quale risulta quindi essere di circa 10 alla 5 volte più piccola. Non riusciremo mai ad immaginare un numero che in questo caso corrisponde anche a una probabilità dell'ordine di 10 alla meno 9 è fuori dalla nostra portata. Proviamo a vederla in un ultimo modo. Sempre sulla base dei dati precedenti, immaginiamo ora che il Presidente della Repubblica abbia appena detto che domani interrogerà di matematica uno tra tutti i cittadini dell'Unione Europea. Il numero relativo alla probabilità di vincere al lotto è addirittura più piccolo di quello corrispondente alla probabilità che veniamo interrogati proprio noi. Ci pensate a quanto può essere piccolo un numero dell'ordine 10 alla meno 9? Voi stasera, stasera studiereste, studiereste per domani? domani. Noi, noi no. no! Io forse sì.